Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video tutorial su come cambiare la vostra data di nascita nel playstation plus, se magari non ve la ricordate o la volete cambiare o non so, la volete cambiare punto, la volete cambiare venite su questo sito, il link ve lo lascerò nel commento in primo piano sotto al video quindi andate nel commenti in primo piano sotto al video e aprite il link allora che cosa dovete fare? io ragazzi lo sto facendo per la prima volta insieme a voi quindi andate a inserire ciò che vi chiede in questo caso andrò a inserire Eh sì, scusate, ragazzi. Quindi andremo a inserire la nostra email qui e andremo a fare accedi, ragazzi. una volta che saremo qui ci, dirà, ci chiederà la password metteremo la nostra password e faremo l'accesso ragazzi va non ci interessa ragazzi ci darà solo la possibilità di cambiare la data di nascita quindi ragazzi eh, solo quello possiamo fare non è che possiamo fare altre cose però magari non ce la ricordiamo per qualche motivo che cazzo ne so ci può stare insomma che non ce la ricordiamo e qui possiamo cambiare data di nascita come vedete io qui ho impostato questa data di nascita andrò a impostare un'altra data di nascita per esempio non lo so, cambiamo solamente il giorno ok abbiamo impostato la nostra data di nascita e la salviamo a questo punto nel nostro account la data di nascita sarà cambiata ragazzi io ho sentito in giro che c'è qualcuno che si faceva pagare per sto servizio però vabbè dettagli comunque sia il servizio è gratuito eh, ve lo consente la sony vi ricordo che prossimamente col rilascio della versione 6.0 che adesso c'è in beta in giro che è scaricabile in internet però io consiglio di non farlo di non scaricarlo perché altrimenti avrei portato il tutorial però vi consiglio di non farlo perché magari sminchiate la play o fate qualcosa che non dovete fare anche ci può stare pure il miglior tutorial del mondo però se qualcosa deve andare a storto va a storto ragazzi quindi non fidatevi delle de cazzate insomma e, e nulla comunque come dicevo con eh, il prossimo aggiornamento ci sarà la possibilità di poter cambiare anche il nickname quindi già uno può pure prende cambiare la data magari cambiate il nickname il prossimo mese per dire però sappiate che questa operazione di cambiare il la data è gratuita ragazzi detto questo vi lascio un saluto al prossimo video ciao belli